Salve, non posso trasmettere in diretta, saluti a tutti, inizia il telegiornale qui alle 14.59 e ve lo commento in diretta da quando lo vedo, dice eh, Napolitano che è impossibile accusare i politici per il caso dello spionaggio, quello, dell'estradizione della famiglia delle, del ricercato, Beh, chi bisogna incolpare? Le stesse vittime? Dice non dobbiamo eh, farci influenzare da stati stranieri. Appunto, lo dover, non li dovranno consegnare, punto. Scalfaro difende il fatto che hanno consegna, consegnato dei bambini eh, al carcere. E vabbè, ognuno fa quello che può per difendersi. Poi dice che un altro, detto che un altro governo oltre l'Etta non è possibile perché metterebbe in crisi il Paese. Certo, ma il Paese sta lo stesso in crisi perché PD e PDL insieme non governano, i non si lasciavano governare e, e poi e L perché sta? Che, che, che rappresenta la L? Che, che differenza c'è nel? Non lo so. Insomma per Napolitano il caso va chiarito, ma il governo ha agito bene. Ha Agito bene e reagendo male. ...no alle mozioni di contro Angelino Alfano. La decisione è stata presa dopo una lunga assemblea dei senatori del PD. Tensioni con i renziani, scambio di accuse tra Franceschini e Civati. Il servizio di Roberto Kintere. Mi pare che il gruppo... Praticamente all'unanimità con sette astensioni, voglio essere preciso: ha condiviso l'idea per la quale il governo deve andare avanti, si vota no al voto di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. Il gruppo dei senatori PD sostiene. È uno del PD che difende Alfano, come sempre, come hanno deciso Berlusconi. Quindi si può far sequestrare. E con minacce, insulti, aggressioni una madre con i suoi figli solo perché perseguono il capofamiglia. Se lo fanno con gli stranieri lo faranno pure con molti italiani, non vi preoccupate. Si riflette sulle dimissioni considerando la questione aperta, oltre che degli uomini, vicino al sindaco di Firenze. Noi ci attendiamo, ripeto, che all'interno della relazione del nostro capogruppo vi sia tutta la eh, evidente insoddisfazione del nostro partito per come questa vicenda è stata gestita. Insoddisfazione? Il partito, sì, ma alla fine si appoggiano l'uno all'altro, sono tutti funzionari alla stessa politica da più di vent'anni, ma quando ve ne renderete conto? Che a nessuno gli frega un cazzo della violazione dei diritti di un'intera famiglia? parlamentari che votassero la sfiducia ad Alfano, accuse prive di fondamento risponde una nota ufficiale del partito. Il no del PD alla sfiducia mette benzina al Movimento 5 Stelle che da sempre lo chiama PD-L, Alfano non può rimanere al suo posto, rilancia vendola. Oggi noi abbiamo il diritto di contrastare la vergogna di un governo che si è reso complice di uno Stato dittatoriale e che ha in qualche maniera determinato la lesione di diritti umani fondamentali. Il PDL si stringe attorno al Ministro dell'Interno e segretario del partito, Berlusconi conferma Alfano, non si tocca, dice Cecilia Primerano. Ma che è cambiato in Italia? Criticavano Berlusconi perché era amico del Presidente di Bielorussia e di Libia. E poi adesso anche il PD appoggia alla Bielorussia e magari anche a qualche altro. Il PD è sempre stato eh, sincerato dietro un'opposizione berlusconiana. Adesso tutto è Poggio alfano e Berlusconi del PD. Ma a che gioco giochiamo? Il Sipardo giocava a togliere le macchie, no? E ne è rimasta una molto scura che Il buccio del culo domani non sarà fiduciato dal Parlamento e non lo sarà perché ha dimostrato la sua totale estranità ai fatti e perché dobbiamo con tutti insieme come governo individuarne i responsabili e far sì che non riaccada più quanto di grave è accaduto nel nostro Paese. Il governo ne uscirà rafforzato, ne uscirà rafforzato proprio per quello che ha detto il Presidente Napolitano oggi. Abbiamo un compito importante, portare il Paese fuori dalla crisi. Dunque il governo deve andare avanti. Che non succederà mai più quello che è successo. Certo, ormai la donna con i suoi figli eh, sono ritornati in Kazakistan e stanno magari eh, in carcere. E quindi non c'è più nessun altro che bisogna difendere. Adesso vedo che scende da, da una macchina, eh, non so, brunetta, così ha completato il circo della politica. Il processo e la denuncia è costato una ventina di milioni di euro. Il caso Casaco, dunque, dal blitz in grande stile nella villa romana... In grande stile, in stile sudamericano, con capene, urla, parolaccio, insulti. Che li dovevano insultare? Di che erano criminali i bambini? Di una tranquilla strada di Casal Palocco. Si trova qui, tra Roma e il litorale, la villa di Alma Cialabahieva e della figlia Alua. Il citofono è assolutamente anonimo, non c'è scritto alcun cognome. Dentro le tapparelle sono abbassate a metà. Una finestra è aperta, ma non ci risponde nessuno. Le palme, il prato curato, come tante altre case in questo quartiere elegante, protette da pesanti cancelli e dove chi abita vuole discrezione. Non vuole parlare. Grazie. Non ho mai visto nessuno, lei qua, no? Chissà se qualcuno si è accorto del blitz alla notte del 28 maggio, 38 agenti fanno irruzione in quella che viene indicata come la casa bunker di Abliezov, un pericoloso criminale segnalato dall'Interpol pronto a rispondere con le armi alla cattura, scrive il capo della polizia Panza nella sua relazione o a rifugiarsi nei locali nascosti sotto all'abitazione. Per questo la polizia avrebbe usato anche il georadar, un'apparecchiatura utilizzata per la caccia ai super latitanti, come ha riferito sempre Panza in Commissione di Diritti Umani al Senato. Abliezov non c'è, troppo tardi, forse era lì fino a tre giorni prima, comunque non lo trovano, quindi sarebbe stato dispiegato un consistente numero di forze in tutta festa, senza un lavoro di intelligence e senza predisporre appostamenti. L'operazione ha come unico risultato l'espulsione in 48 ore della moglie e della figlioletta di 6 anni di Abliatov. Alma Shalabaeva, rimpatriata a forza in tempi record, potrebbe essere ascoltata dai magistrati romani tramite rogatoria. Sull'intrigo internazionale e sull'operato delle autorità di polizia, ora vuole vederci chiaro anche la procura di Roma. Adesso pensa se lui non era ricercato internazionale, era solo un perseguito, che retorsioni avranno sui bambini e sulla moglie? Adesso se era un cittadino italiano che stava a punto di essere sfrattato e lo cacciavano così di casa con moglie e bambini, quante fabbriche avranno chiuso così? Di per lui. I Entro il 31 avverso... E l'Italia si deve recuperare in questo modo? Perché, se uno vuole fare giustizia di queste cose, dice che possono venire delle turbulenze che disturberanno il governo nella sua azione. Ma allora, il governo deve agire criminalmente per recuperare l'Italia in questo momento difficile, non so, non si può agire in un altro modo? Sono io troppo idealista. Collaborazione, un nuovo metodo di lavoro consolida i rapporti tra il governo e la maggioranza. Il Partito Democratico ha rimesso l'accento sulle questioni vere, il 50% dell'incazzo dell'IMU prima casa deriva dal 15% delle case più prestigiose. Per cui noi riteniamo che sia giusto fare una riflessione vera ancora nell'interlocuzione con il governo per favorire una modalità che dia più risorse a chi ne ha di meno. Si è scelta la strada originaria, vale a dire della grande riforma della tassazione della tassazione degli immobili. Eh, da fare entro il 31 agosto e su questo... Ecco Brunetta che lo dice, l hanno tolto Berlusconi perché lui voleva togliere l'ici, poi hanno rimesso l'IMU che è l'ici estrogenato, e poi adesso dicono eh, di nuovo che, che quando non è né Berlusconi a dire che bisogna togliere l'ici, sono loro che lo dicono. Allora costa da pazzi. Adesso appociano Berlusconi perché non sta più al governo nel togliere lì. Che casino gli anni del capitano a bordo del Titanic Italia. I conti dello Stato non sono assolutamente in ordine, vorremmo sapere che cosa è andato a fare il ragioniere dello Stato da Napolitano, che cosa si sono detti e quali sono i problemi economici di questo Stato, perché non trovano le coperture sul decreto del fare che è fermo da diversi giorni. Perché non c'è niente da fare, come non lo sai, non c'è niente da fare. Il è l'ennesimo fallimento. Siamo persi, e non perché siamo eh, indagnani, siamo persi perché perduti, oh, oh, oh, oh, oh. con questa classe politica di deciduelle. Il governo perché si è reso conto che una crisi in piena estate avrebbe effetti molto gravi sull'economia e non è un caso che gli stessi dissidenti interni, a cominciare dai seguaci di Matteo Renzi, si siano adeguati, solo sette si sono astenuti. Vuol dire che il malessere c'è a causa della brutta vicenda che ha visto l'espulsione dall'Italia della donna kazaka con la sua bambina, ma la coscienza che non si può rovesciare oggi l'esecutivo è più forte. Ma non è coscienza di quello, che a nessuno gli frega niente. È, allora, eh, Stefano, è è per favore, editorialista Stefano. No, ma lo sai bene che a nessuno gli frega un cazzo della donna e della bambina? Due persone, per due persone litigare con uno Stato pieno di petrolio. Eh? Ma per favore, che già abbiamo l'euro alto, che, che, e loro hanno una dittatura bassa e gliene compriamo quanto vogliamo. Adesso ci daranno uno sconto sul petrolio. Chiedo in casa la solidarietà del Senato. Lei ringrazia citando Mandela e dall'Aula parte una standing ovation. Claudia Mazzola. È il giorno dedicato al ministro per l'integrazione Cecil Chienghe dopo le polemiche innescate dagli insulti dell'esponente leghista Roberto Calderoli. Caso chiuso con le scuse dell'ex ministro, una stretta di mano tra i due. Oggi nell'Aula del Senato si discute e si vota una mozione sottoscritta da tutti gli schieramenti, eccetto la Lega che al momento del voto si astiene, per manifestare solidarietà e apprezzamento al ministro, vittima di attacchi razzisti. Ringrazio tutti i firmatari, ringrazio anche tutti quelli. Non so se Cecil ha perdonato a Calderoli perché gli ha chiesto scuola, eh, scusa o perché capisce chi è Calderoli, insomma. Un applauso pieno con standing ovation, quello che segue al breve discorso di Cecil Schienga nello stesso giorno, ricorda il ministro, del compleanno di Nelson Mandela. Unica nota suonata questa foto postata sulla propria pagina Facebook da Agostino Pedrali, assessore del Carroccio, in un comune Lombardo alla cronaca alla strage alla stazione di Viareggio, dopo quattro anni rinviati a giudizio tutti e 33 gli imputati, tra cui l'amministratore delegato delle ferrovie Moretti, il processo comincerà a novembre. Frida Zampella. Sì, però, e chi ci crede che li condannano? Ma, per favore, dai! il deragliamento del treno cisterne e lo scoppio del GPL che provocò la morte di 32 persone. Il gruppo del Tribunale di Lucca, Alessandro D'Altorione, ha deciso il di a giudizio per tutti i 33 imputati e tra questi per l'amministratore delegato di ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, per i reati di disastro, ferroviario colposo, incendio colposo e omicidio. Per i familiari delle vittime un primo importante risultato per la Procura di Lucca la conferma che l'impianto accusatorio regge. Il dibattimento è un processo? È la serie? è giusta per sciogliere tutti gli interrogativi che udienza preliminare ha posto. Speriamo che eh, a novembre inizi un processo eh, altrettanto buono e importante che ci porti alla giustizia. Confido che il processo potrà diradare i dubbi, quelli che hanno fatto prevalere la scelta di battimenti. Ma poi questo treno non è l'italiano che si è incendiato a Viareggio. Questo treno veniva dalla Germania e non l'hanno controllato. fatto che i reati sono colposi formalmente nel via giudizio non ha ripercussioni sull'incarico di Moretti. I due fratellini morti nel rogo della casa in provincia di Brescia esplode la rabbia della madre contro il marito su di lui in fin di vita per l'ustione si appuntano i sospetti più atroci. Giacinto Pinto. La camera ardente in casa della madre per Davide, 9 anni, ed Andrea, 12, i fratellini morti nel rogo di due giorni fa, rimarrà aperta fino a sabato, quando si svolgeranno i funerali. L'ipotesi prevalente in assenza degli esami tossicologici è quella dell'avvelenamento della somministrazione di un forte narcotico. Ma Non può arrivare un padre a fare una cosa del genere, non. non si può e non si può un sistema fallire di questo padre. Ha inveito contro l'ex marito, racconta chi l'ha vista. Erika Patti così ha accolto le bare con lacrime e soprattutto tanta rabbia. Una distanza rafforzata anche dal manifesto funebre ha preteso il suo cognome per i figli e non quello di Pasquale Iacovone. Su di lui tutti i sospetti più atroci dopo che l'autopsia... A Iacovone! Sono si è stato giusto in gran coglione! L'accusa per duplice omicidio, ma per illegale dell'uomo non è una tragedia annunciata. C'è nessun fatto che riguarda eventuali pericoli per i figli. Ripeto, se ci fossero stati i giudici avrebbero disposto immediatamente. È vero, c'erano i potenziali pericoli con fronte alla signora. La percentuale che sopravviva da 1 a 10 è 0,1. Primi interrogatori nell'inchiesta sui bilanci della